Ho sognato un punto bianco che si muoveva nel buio. Sembrava scappare da qualcosa e poi perdersi in una distrazione. Nel mio sogno era tutto bianco, come in una notte perfetta. Sommersa da tutte queste voci, ascolto il tempo che cambia densità e si muove come un liquido da un'ampolla all'altra. Che cos'è un luogo? Cosa vedo se chiudo gli occhi? Il nostro correre incerto verso una direzione, diluito nel tempo, ci nasconde la meta, l'idea di andare e dimenticare. Dimentichiamo un luogo. Siamo in un giardino di vetro da dove guardiamo il mondo. La bellezza del mondo è una lama a doppio taglio, uno di gioia, l'altro d'angoscia e taglia in due il cuore.